Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese. Dunque, il primo prodotto che vi mostro è, eccolo qua, è questo qui. Questa è la crema latte corpo della bottega verde, limone e agrumi con estratto di limoni di Sicilia. Allora, il prezzo che ho segnato da qualche parte, 200 ml di prodotto, ho trovato, prezzo di listino 15,99, promozione 6,99. euro Ulteriore promozione, che è il prezzo che l'ho pagato io, 4,99 euro. quindi occhio anche alle cartoline periodiche che arrivano a casa, alle promozioni in negozio e tutto quanto. Allora, cosa dirvi di questo prodotto? È una crema che è leggera, si assorbe velocemente, è bella fluida, si stende facilmente ed è perfetta dopo la doccia e col fatto che assorbe molto velocemente va bene anche da usare tutti i giorni ho questo ciuffo che non ne vuole sapere di stare al suo posto, va bene anche da usare tutti i giorni perché è adatta anche a chi si vuole vestire subito dopo la doccia perché assorbe velocemente, si stende bene, ha un buon potere idratante, è una crema valida, ricordavo bene. Allora, il profumo, se lo annuso da qua, sento l'agrume, ma quando lo vado ad applicare sulla pelle, non si sente più, è un buon profumo, ma non ricorda più l'agrume o il limone, quindi se volete una crema che sa di limone non è questa perché finché l'hanno uso qui sa davvero di agrume tanto quindi è buona ma quando la vado ad applicare si perde tutto il profumo di limone e quindi valida adatta per tutti i giorni ma un po' una delusione perché pensavo fosse più profumata comunque sia e eh, con lo sconto va bene ho dimenticato di mostrarvela da vicino che è questa che infatti dice che ha i limoni di sicilia andiamo avanti e il prossimo prodotto che vi mostro è questo deodorante della DAV trash a gogo allora Dove invisible dry ehm, contestato su 100 colori mi dice di essere idratante di andare bene sui vestiti chiari e scuri 0% alcol durata 48 ore spero di no antitraspirante andiamo alla quantità 30 ml eh, prezzo di listino 1,90 euro io l'ho pagato 1,25 euro allora è il classico roll che si gira che io ho, ho completamente finito come volessi dimostrare allora il profumo mi piace mi piace davvero è fresco, è delicato è delicato sulla pelle eh, si stende bene Unica cosa che è un pochino morbido, quindi non lo consiglierei per l'estate torrida perché forse si scioglie, ma comunque sia mi protegge a lungo questo qui. Mi protegge a lungo, è valido come prodotto e effettivamente non lascia macchie sui vestiti, né chiari né scuri si applica facilmente si asciuga velocemente quindi in meno di un minuto così, rischiate, così non rischiate vestendovi di andare a fare quelle estetiche, estetiche chiazze o righe che proprio sono tremende non è affatto male io devo dirvi che per adesso io l'ho anche ricomprato quindi valido sicuramente da tenere doppio non gli davo tanto la DAV perché normalmente fa dei prodotti troppo cremosi ma questo sì mi piace ultima scoperta per questo mese e questa è stata davvero una scoperta perché vi parlo di questo doccia schiuma della vidal questa è della linea emotion exotic love ai fiori di Tiare. questo qui aspettate che ve lo mostro eccolo allora come si vede l'ho completamente finito 250 ml di prodotto ho segnato il prezzo 1 euro e 29 allora intanto il profumo cioè è una cosa paradisiaca e non so come è. è fresco delicato ma nello stesso tempo deciso cioè è paradisiaco proprio dovete assolutamente annusarlo e oltretutto il profumo si diffonde nel bagno quando fate la doccia con l'acqua calda e resiste anche leggermente sulla pelle dopo la doccia quindi davvero e poi wow è profumatissimo mi piace fa una bella schiuma morbida che deterge bene, però si sciacqua facilmente, lascia la pelle idratata, non la secca, non la irrita. mi è piaciuto. Cioè, Per il prezzo che ha, è davvero un prodotto valido, devo provarne altri perché assolutamente voglio provare tutta la linea, ma questo qui ha un profumo che è mm, buonissimo, è davvero buonissimo. Allora, eh, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate, io come sempre spero di esservi stata utile e vi ricordo intanto di seguirmi anche su Instagram perché lì carico le first impression dei vari prodotti, quindi quando ho poco, poco prodotto da provare e quindi ed è solo una prima impressione perché magari lo uso una o due volte, lo pubblico su Instagram o sul blog. Comunque seguitemi ovunque così non perdete nessuna recensione. Se vi è piaciuto questo video se vi è stato utile mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così venite avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!